Ecco questo sta prendendo fuoco, attenzione Oh, Adesso scopriremo se realmente qua sotto c'è qualcosa o non c'è assolutamente niente Allora 3, 2, 1, eccolo, eccolo Io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuto in questo nuovo video vlog Allora oggi farò degli esperimenti, dei trabocchini Sapete che io sono uno scienziato e eh, che provo trabocchini ogni tanto e mi sono segnato qua degli esperimenti, dei test, dei trabocchini, chiamateli come volete Che ho visto su TikTok, i più famosi di TikTok dell'ultimo mese tipo Quindi oggi li andremo a testare insieme e capiremo se sono trabocchini o se sono funzionanti Non so se ho reso l'idea Man mano che proverò queste robe vi uscirà qua di fianco il TikTok esempio Cioè nel senso, avete capito? Allora il primo come vedete è una bustina di tè che vola Cioè proprio vola e quindi quello che ci serve è un accendino, che ce l'abbiamo tutti a casa, e delle bustine di tè. Non so se ce l'avete tutti a casa, ma io, io sì, ce l'ho tantissime. Vedete qua di tè ne abbiamo tantissime, abbiamo questo, quello, quello, quello. Ne abbiamo tanti, quindi ora, c'è anche dietro. Siamo pieni di tè. Uno... E due TikTok usano una bustina di tè tipo questa Ma visto che noi abbiamo anche questi qua Io farei un test anche con queste qua Prendo il gusto che mi piace di meno Mandarino Sì Mandarino Perché qua sono avanzati tutti quelli al mandarino Staccando il filo, Ho scoperto una cosa fantastica Cioè le bustine di tè sono lunghe così Non lo sapevo Pensavo fossero così Ma è incredibile questa roba Spero vivamente che Non che questo trucchetto funzioni Perché a me non cambia la vita Ma spero vivamente Che si veda in camera Se dovesse funzionare Perché secondo me è una figata Allora Partiamo con questo qua, triangolare Che in realtà la forma è rimasta uguale, identica Sperando di non bruciare tovaglie e tovaglioli Muniamoci Ecco qua, eccola Ho preso questo Ci siamo E uno, e due, e tre, via Vabbè Ragazzi qua non succede proprio niente Cioè si squaglia e basta Ok, e questo è andato Oddio <ride> Si è versato <ride> Si è versato tutto il tempo Proviamo con questo a questo punto lo mettiamo così in piedi. Ecco qua. Ecco qua. Eccolo. Ci siamo eh? Ci siamo. Ecco. Questo sta prendendo fuoco. Attenzione. Oh oh. Funziona. Funziona. No. Vabbè, sta volando. Oddio. Ha funzionato. Non me l'aspettavo il giro. Guarda, ci sono pezzi ovunque. Yeah, ora tocca pulire tutta sta roba Felpa pettacolo Ovviamente il primo trabocchino ha funzionato Incredibile Per il secondo trucchetto ci servirà un vasetto di Nutella Perché come vedete qua sta spopolando tantissimo su TikTok Un video che poi ha iniziato a farne tantissimi Dove dicono che all'interno del tappo della Nutella Ovvero qua sotto C'è tipo un, un coltellino, un cucchiaino Che serve per spalmare la Nutella Quindi ora andiamo a vedere se è vero o non è vero okay, oh, Ci serve un coltello per aprire, questo qua non mi sembra molto ottimale. Ok, questo qua dovrebbe andare. Eccoci qua, questo è il mio tavolino da lavoro, quello che uso anche per i TikTok dei cereali. Allora, qua abbiamo il nostro vasetto di Nutella. Apriamo. Ovviamente è finita. Mm. Qua abbiamo il nostro tappo. Non dobbiamo riuscire... Alla... Ok, l'ho aperto, eh. Adesso scopriremo se realmente qua sotto c'è qualcosa o non c'è assolutamente niente. Io ho già un presentimento. Allora, 3, 2... Uno, e infatti non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, quindi questo TikTok è fake fasullo è stato un bel trabocchino ora passiamo col prossimo test col prossimo tiktok praticamente in questa quarantena tanta gente è da sola e quindi hanno inventato questo tiktok dove battono il 5 a una mano finta come fanno a farla? prendendo un guanto mettendoci dell'acqua dentro e lasciarlo nel freezer e in teoria facendo così si ghiaccia tutto poi andando a tagliare diventa una mano quindi proveremo anche questo vediamo se davvero viene una mano o semplicemente viene una cagata allora qui abbiamo la nostra tinta ma non ci andremo a fare la tinta ma la scorsa volta quando ho fatto la, la tinta Nel video precedente C'erano quattro guanti E ne sono avanzati due Uno è qua Ora lo riempiremo Ah scusate se c'è un po' di rumore Ma c'è la lavatrice che sta andando Allora Questi guanti sono molto Molto sensibili Molto fragili Ecco allora, ecco qua. Noi abbiamo riempito il nostro guanto. C'è solo un dito che non va bene. Ora dobbiamo cercare di legarlo senza romperlo. E in effetti, come vedete, sembra un amico. Cioè, vedete, qua ci sono le gambe. Qua c'è la terza gamba. Qua ci sono le mani. Questo dovrebbe essere il nostro, il nostro amico di questa quarantena. Non riesco a fare il nodo. Oddio, è proprio un amico questo qua. È proprio un omino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Nodo fatto, questo qua dovrebbe essere il nostro amico Ora lo mettiamo in freezer Il freezer è pieno Qua c'era già un test Ma come vedete questo è andato un po' male Per questo prima dicevo che erano fragili i guanti Perché prima ho provato e si è bucato tantissimo Solo soffiandoci dentro Allora, il nostro amico lo mettiamo qui Ok, ciao, a dopo Allora, ora che abbiamo messo il nostro amico in freezer Ovviamente dobbiamo aspettare che si congeli E nel frattempo proveremo qualche altro test Il prossimo sarà creare un Tieni iPhone, tieni telefono un, Non so come, un appoggia iPhone Un Appoggia telefono per forza iPhone. Con una forchetta. Voi dite ma come? Adesso vedrete. Ci serve una forchetta. Prenderei questa qui. Ci serve una pinza. E ovviamente qua io ho la mia cassettina dell'IKEA da lavoro. Ecco qua. Quindi abbiamo la nostra pinza e la nostra forchetta. Eccoci qua di nuovo sul nostro tavolo da, da lavoro. Allora per creare questo appoggia telefono con una semplice forchetta. Come vedrete nel TikTok di fianco. Bisognerà avere una forchetta ovviamente con quattro... Punte, ok? Tirare giù quelle nell'estremità e su quelle all'interno. Ovviamente per questo TikTok ci vuole una forza brutta, ma Barbuto è sempre forzuto. Quindi proviamo. Ok. Uh. Wow. Ok, e le prime due sono andate. Ora, quelle estreme all'ingiù. Uh. No, devo farle uguale perché... Sono un po' storte. Ancora un pochino. Ecco qua. Adesso abbiamo, vedete, questa forma qui. Ora prendiamo l'estremità di sotto. In teoria, l'estremità qua. Scusate, quelle che avete tirato su. E le pieghiamo un po'. Cioè, dovete prendere le punte proprio. Oh my god. È un lavoro duro. Eh? Questo qua. Questo qua è il pezzo più difficile. Oh. Oddio, si è rotto. No. Ci siamo quasi. Eccoci. Ok, e avremo questa forma qui E ora vedremo se funziona Sta più o meno in piedi, credo di aver sbagliato Forse era il contrario Allora, proviamo a mettere il telefono Allora, ho fatto un casino, era il contrario Infatti non funziona Cioè, vedete, cade Quindi rifaccio Allora, dovete fare il contrario Quindi quelle lì che erano in mezzo devono stare di sopra E quelle esterne devono stare di sotto Ok? Quindi, riaddrizziamo queste due se riusciamo Sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto E ora questi qua li curviamo Beh, uno e due. ecco qua ora come vedete sta perfettamente in piedi io dico che è fantastico questo qua è molto utile adesso vediamo se sta anche all'impiedi ma ne dubito, all'impiedi non sta maledizione, però potremmo fare una modifica ecco qua ho fatto una modifica ho piegato un po' di più quelle superiori e il telefono sta anche in piedi raga è fantastico questo trucchetto wow Utilissimo, guardate qua con una semplice forchetta. Visto che tutte 100 le felpe che ho caricato sono andate sold out, anche quelle, ho deciso di caricarne altre 100. Quelle 100 sono andate sold out in tipo un giorno, un giorno e mezzo. Quindi io vi consiglierei di andare in descrizione del primo commento se volete una felpa, un pezzo di barbuto, di acquistarla subito prima che finiscano di nuovo. Ora dobbiamo attendere che l'acqua nel guanto si ghiacci. Ora andiamo a vedere a che punto è. Allora quello che avevo messo per prova è qua che è scassato ed è bello ghiacciato. È ghiaccio. Che abbiamo messo noi Ancora no Ancora no Dobbiamo aspettare Nel frattempo Io mi sto facendo un cafferino Che sta uscendo Allora nel frattempo Che lì si ghiaccia tutto Mi bevo un bel caffè Poi ho anche altri due Trucchettini Da farvi vedere Che però Non sono life hacks Ma sono trucchetti Per fare degli scherzi Ai vostri amici Ai vostri familiari In base a chi avete casa Se avete a casa qualcuno visto che non possiamo andare A trovare nessuno Caffè bevuto. E poi volevo dirvi che in descrizione e nel primo commento trovate anche il mio nickname di Twitch Perché sto facendo stream live ogni sera alle ore 21 Siete sempre di più Per chi ancora non lo sapesse vi lascio il nickname Se non siete iscritti a Twitch iscrivetevi e iniziate a seguirmi Se siete iscritti iniziate a seguirmi Se non siete iscritti e non volete iscrivervi potete comunque guardare le mie dirette Ogni sera alle 21 Nickname Giuseppe Barbuto Allora per questi due nuovi trucchetti per fare gli scherzi ai vostri amici, ai vostri parenti, chi avete a casa Sono molto molto semplici Io li ho già fatti su TikTok e Sto portando questo format dove praticamente mi faccio gli scherzi da solo Però non dovete per forza farli da solo come faccio io Potete farli benissimo agli altri perché fidatevi funzionano Il primo è molto semplice, lo conoscete tutti, è quello della pellicola trasparente Se la mettete bene sarà praticamente invisibile E quello che mi piace di più è quello metterlo sulla porta In modo tale che uno va sulla porta e gli rimane. La faccia così ah, Qua di fianco vedrete sicuramente quello che ho fatto io Il secondo che secondo me è lo scherzo più bello Di tutti da fare in casa Dovete prendere praticamente Le basi per i dolcetti ok? Che potete trovarle al supermercato Ovunque Un uovo Che anche quello ce l'abbiamo tutti Mettete l'uovo sulla base del dolcetto E poi ricoprite di panna Poi se voi avete anche qualche glitter Qualche cosa che si mette sui dolci Potete metterlo per abbellirlo E per farlo sembrare ancora più realistico E poi offrite questo dolcetto Molto molto gustoso Ai vostri amici e ai vostri parenti E anche lì me lo sono fatto da solo Se proverete a fare una qualsiasi cosa Di quelle che ho fatto all'interno del video di oggi Ma soprattutto gli scherzi Mi raccomando pubblicateli su TikTok O ovunque E taggatemi Mandatemeli Perché assolutamente io voglio vedere Le vostre versioni Tra l'altro Ogni mattina mi sveglio Vedo questo sfondo Che ancora è da completare Ma non posso dirvi con cosa Ma lì in mezzo Ci andrà una cosa fighissima E ogni volta mi chiedete Dove li hai presi Dove li hai presi Nessuno mi paga per dirlo Ma se volete in descrizione Vi lascio il link Di dove li ho comprati Su Amazon Ora dobbiamo semplicemente Aspettare che Il ghiaccio nel guanto Si ghiacci E vedremo Se l'ultimo Lifehacks L'ultimo test L'ultimo trabocchino Funziona o no Mi raccomando Lascia un bel mi piace Se sei nuovo sul canale Iscriviti E commenta con hashtag che nuovo iscritto scritto perché ti do il benvenuto con un cuoricino e attivate tutti la campanellina ok dovrebbero essere pronte andiamo a vedere ok il nostro amico è pronto vorrei non romperlo ok coltello tagliamo oddio ma io ho paura di rompere il ghiaccio qua. ok oh cazzo oh cazzo e eh no andiamo nel lavandino allora qua abbiamo un dito questo è il nostro primo amico la mano si è ridotta malissimo raga ecco l abbiamo ucciso il nostro amico. Qua abbiamo il nostro secondo dito. Questo abbiamo il nostro terzo dito. Qua abbiamo il nostro quarto dito. Ne manca uno. Beh, questo direi che è venuto un po' storto. Ecco i nostri amici. Give me five, bro. Give me five. Give me five, bro. Bene, Questo esperimento è riuscito a metà. Aspetta, che ne ho un altro. Questo è rimasto bloccato. Ma come hai fatto? Questo è rimasto bloccato. Perché? Oddio Oddio Abbiamo due pollici <ride> Niente raga qua abbiamo una collezione di dita Se siete interessati contattatemi Avranno vita breve quindi affrettatevi Niente non siamo riusciti a ricreare la mano Per battere il 5 Quindi niente questo trabocchino è un trabocchino Ok questo video finisce qua Vi ricordo di iscrivermi e seguirmi in ogni posto Instagram, Youtube, no Youtube ci siamo già Twitch, ovunque Ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica sul mio canale Perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video Ciao